Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale un prodotto che ritengo davvero interessante, È interessante per le sue caratteristiche e per il suo prezzo. Il prodotto di cui stiamo parlando è lui, uno Smart TV Box, la 95X F3 seconda generazione. Eh, questo prodotto è un prodotto low cost perché comunque costa meno di 40 euro che con il coupon sconto che trovate qua sotto in descrizione il prezzo si abbassa ulteriormente e ragazzi abbiamo un prodotto che trasforma qualsiasi monitor e qualsiasi televisione in prodotti smart eh, il bello di questo prodotto è che abbiamo installato di serie android 11 quindi eh, questo piccolo accessorio ci darà la possibilità di utilizzare applicazioni di ogni tipo ma questo lo vedremo tra poco allora lui vi arriva all'interno di questa confezione una confezione davvero semplice dove trovate lui eh, il supporto Porto, non guardatelo perché l'ho messo io adesso per appoggiarlo sopra, quindi vi arriva lui, vi arriva l'alimentatore, vi arriva il radiocomando e il cavo HDMI per collegarlo a qualsiasi televisione o monitor. Eh, quindi la confezione è davvero semplice, eh, poi all'interno trovate anche un piccolo manuale in inglese, però è davvero intuitivo e semplice perché non c'è poco da capire e da fare. Quello che ci interessa a noi ovviamente è questo, eh, Android 11 installato di default. Allora ragazzi eh, le sue caratteristiche sono comunque interessanti perché abbiamo un prodotto con processore quad core, eh, abbiamo 64 giga eh, di memoria, 4 giga di ram, supporta sia il wifi 2.4 che 5.8 GHz, quindi doppia banda per quanto riguarda il wifi e poi ha un sacco di connessioni. Adesso lo analizziamo un attimo da vicino dal punto di vista delle connessioni e poi iniziamo a parlare di cosa si può fare con lui e con la vostra tv o il vostro monitor monitor. storia allora questo A95X è disponibile in varie colorazioni in questo caso il mio è viola vedete un viola scuro metallizzato qua abbiamo i led che vanno ad illuminarsi in base allo stato di utilizzo quindi abbiamo una striscia led multicolore che va a variare in base all'utilizzo ed è veramente bella da vedere dal punto di vista estetico ci fa capire al volo cosa stiamo facendo in base alla colorazione che ha preso il led poi qua frontalmente abbiamo un display un display che ci dà le indicazioni base, l'ora, eh, la connessione wifi, eh, lo stato se è acceso, spento, eh, se è in riavvio, quindi eh, informazioni base molto semplici, le abbiamo in questo display. Poi sul lato sinistro abbiamo due prese USB 2.0, uno slot per micro SD, eh, poi nella parte posteriore abbiamo eh, la presa per l'alimentatore, eh, una presa HDMI per collegarla ai televisori e ai monitor, una presa Ethernet eh, con velocità fino a 100 Mbps, poi abbiamo una connessione ottica e una connessione AV analogica quindi questo è tutto quello che abbiamo per quanto riguarda prese e connessioni quindi dopo avervi spiegato tutte le connessioni che ha posso adesso darvi a spiegare cosa si può fare con lui o meglio quello che ho fatto io utilizzandolo allora innanzitutto lui lo possiamo utilizzare con il suo telecomando davvero molto molto semplice eh, che è possibile farlo diventare anche un mouse con questo tasto anche se eh, dal punto di vista del mouse non è un granché quindi eh, dovremmo muovere la frecciolina muovendo il telecomando ma lo trovo molto più reattivo utilizzando le frecce infatti vedete che è molto reattivo eh, con il suo eh, telecomando ma in alternativa eh, che io ho trovato molto pratica eh, da utilizzare è il mouse io ho collegato un mouse semplicissimo un mouse della exa che porterò poi qua sul canale insieme ad altri prodotti exa che eh, basta collegarlo non c'è ovviamente da fare nessuna installazione lo si collega nella sua porta usb e abbiamo subito vedete la frecciolina che si muove tranquillamente col mouse andando a cliccare eh, su qualsiasi applicazione facciamo doppio clic e andiamo ad aprirla, per tornare indietro clic con il tasto destro anziché con quello sinistro che è quello che ci ha fatto aprire l'applicazione e eh, ritorniamo alla home principale eh, scorrendo con la rotella classica del mouse andiamo a far scorrere le schermate, quindi io col mouse mi sono trovato davvero bene nell'utilizzarlo, è possibile anche collegarci una tastiera e un'altra cosa interessante è che possiamo collegare eh, dispositivi bluetooth perché comunque lui eh, ha installato un ricevitore bluetooth 5.0 quindi abbiamo la possibilità di collegare tantissimi dispositivi con connessione bluetooth nel mio caso ho collegato lui un joypad bluetooth per gaming eh, uno di quelli economici, quelli che vanno bene anche con gli smartphone android per intenderci e ragazzi è eh, tanta tanta roba quindi dopo averlo associato al dispositivo eh, tramite il menu perché comunque abbiamo un menu eh, cliccando qua sull'ingranaggio che... Eh, alla fine è davvero semplice qui eh, praticamente è tutto il menu cliccando su preferenze dei dispositivi abbiamo la possibilità vedete di modificare tutte le impostazioni abbiamo bluetooth e qua possiamo andare ad associare i nostri dispositivi bluetooth vedete che qua ho associato gen game che sarebbe lui quindi eh, praticamente come il menu di uno smartphone che comunque abbiamo android 11 e la cosa interessante di questo smart tv box come abbiamo detto a parte il prezzo è proprio la possibilità di installarci di tutto perché abbiamo il play store come abbiamo visto eh, un attimo fa quando l'ho aperto quindi abbiamo il play store per andare a scaricare le applicazioni che vogliamo di ogni tipo e genere e in più abbiamo la possibilità anche di andare a installare le apk quindi eh, in maniera semplicissima installeremo APK, come potremmo fare con uno smartphone eh, che utilizza il sistema operativo android quindi eh, andando qua su file browser Andiamo a vedere che all'interno abbiamo local disk che sarebbe la memoria fissa che ha la 95X mentre questo qua è la micro SD che io ho installato eh, nello slot micro SD e quindi veramente semplice eh, installare eh, delle APK con applicazioni che non sono disponibili su L'App Store, ovviamente, l'utilizzo principale per avere applicazioni per vedere film, eh, teleserie TV e via dicendo. Quindi vedete che se io vado ad aprire eh, il menu delle applicazioni, eh, ho tutte queste applicazioni, eh, tipo Disney Plus l'ho installato io, eh, Netflix era già installato, Prime Video l'ho installato io, Mediaset Infinity l'ho installato io e Rai Play l'ho installato io. Quindi tutte queste sono state installate in maniera semplicissima andandole a scaricare dal Play Store vedete qua Disney Plus se no possiamo andare anche a vedere Mediaset Infinity cioè veramente eh, ci dà un sacco di possibilità per questo utilizzo ma ovviamente non è eh, l'unico utilizzo eh, di questo dispositivo Smart TV A95X eh, un utilizzo che ho trovato molto molto interessante è la possibilità di utilizzare emulatori per retro gaming quindi in maniera molto semplice Semplice. andiamo a installare gli emulatori perché è comunque l'emulatore che troviamo tranquillamente sul play store tipo questo mame for android eh, un emulatore per riprodurre tutti i giochi mame e ragazzi tanta tanta roba io come vedete ho installato delle roms perché come sapete all'interno degli emulatori le roms non sono mai incluse quelle dovete andare a scaricarvele voi dai vari siti eh, che ci danno la possibilità di scaricare le ROM. e guardate eh, se io vado a accendere il mio controller che è già stato associato e da abbinato a A95X eh, vedete che lui si è già connesso e muovendo il controller vado a far partire e scegliere eh, quale gioco giocare, quindi supponiamo di far partire che ne so, eh, Street Fighter 2 ed ecco qua, è partito Street Fighter 2 eh, adesso gli diamo il tempo di caricare e devo dire che funzionano secondo me in maniera più che perfetta quindi lui riesce tranquillamente a gestire eh, anche gli emulatori, eh, ho installato anche l'emulatore per giocare ai giochi della prima playstation e devo dire che anche in quel caso si è comportato davvero bene adesso vado a farvi vedere come funziona start e via quindi vedete che bello eh, dal punto di vista pratico l'utilizzo anche in queste situazioni è davvero tanta tanta roba eh, ovviamente adesso io non sto giocando le sto prendendo quindi eh, torniamo al menu per tornare al menu possiamo tornarci o con i tasti se li abbiamo impostati nel controller o cliccando sulla casetta del nostro telecomando e torniamo subito al menu eccolo qua quindi in un attimo torniamo al menu se non abbiamo impostato i tasti per uscire dal controllo altrimenti con i tasti impostati nel controllo possiamo comunque tornare al menu quindi eh, questa è un'altra possibilità che ho trovato davvero interessante poi ovviamente tra le varie possibilità di utilizzo che poi ognuno potrà utilizzare come meglio pensa eh, questo dispositivo che è davvero interessante perché soprattutto è un prodotto che ha un prezzo secondo me molto molto accessibile per quello che ci viene dato eh, un'altra cosa che volevo farvi vedere ovviamente la possibilità di navigare in internet vedete che qua abbiamo ROM, quindi possibilità di navigare tranquillamente in internet è come se fosse un computer alla fine o uno smartphone, quindi è davvero semplice anche navigare in internet. Eh, perché poi anche digitare eh, con la tastiera se non colleghiamo una tastiera direttamente vi faccio vedere se io clicco qua vedete che mi si apre qua sotto la tastiera e con il mouse posso tranquillamente andare a cliccare velocemente le lettere eh, per scrivere quindi si riesce a scrivere con il mouse in maniera velocissima anche se non abbiamo collegato nessuna tastiera poi con il tasto destro facciamo i vari clic fino a tornare alla home principale un'altra cosa che volevo far vedere oltre ovviamente la possibilità poi di andare a vedere foto se le abbiamo messe nella galleria, riprodurre video, cioè tutte queste cose che facciamo normalmente con uno smartphone, abbiamo anche la possibilità di fare l'AirPlay e l'AirPlay lo possiamo fare eh, con qualsiasi dispositivo, anche un dispositivo Apple, quindi anche con un iPhone potremmo trasmettere quello che abbiamo all'interno del nostro telefono su questo monitor o su una televisione usando AirPlay. Eh, per fare questo abbiamo di serie installato un'applicazione, adesso ve la faccio vedere, che è comunque installata di default ed è questa, AirScreen. Se io vado a cliccarci sopra, vado ad aprirla e vedete che qua lei mi fa vedere eh, che lei è connessa alla rete del A95X. Se io prendo il mio telefono, okay, vado ad aprire una foto, vado ad aprire una foto qualsiasi okay, e vado a condividerla e vado a cliccare su Airplay nelle impostazioni mi dà la possibilità, vedete qua, MacBook Pro, che sarebbe il mio computer, o AS95XF3 Air 2. Quindi se io ci clicco sopra, perché comunque lui l'ho già associato, ecco qua vedete che è arrivata la foto che io stavo guardando nello smartphone e questo ragazzi è fantastico una volta aperta basterà scorrerle e vedete che scorrono anche nel monitor come le sto facendo scorrere io eh, qua nello smartphone e questa è una figata perché è possibile farlo anche con dispositivi iOS come in questo caso un iPhone quindi in maniera semplicissima avete visto ho condiviso quello che ho all'interno del mio smartphone sul monitor o sulla televisione quindi è bello per vedere quello che abbiamo fatto durante il giorno con lo smartphone e farlo vedere un po' a tutti ovviamente adesso il telefono è andato in stand by quindi si è sconnesso eh, per associarlo è davvero semplice perché vi uscirà un QR code basterà inquadrarlo con lo smartphone e a quel punto lo smartphone sarà associato a questa applicazione e alla 900X quindi, eh, in, in, quindi in maniera super semplice eh, avete associato lo smartphone al dispositivo ovviamente questa procedura la fate una volta una volta associato a posto quindi questa è un'altra di quelle funzioni secondo me interessanti nell'avere questo dispositivo e poi è possibile installare giochi direttamente dal play store ho installato Asphalt 9 Pro eh, diciamo che già con questo gioco iniziamo un po' a arrancare con le prestazioni e qua parliamo comunque di un dispositivo low cost ma che fa girare benissimo eh, tantissime altre applicazioni e giochi e infatti come vi stavo dicendo prima ho installato anche Duckstation, Duckstation è un'applicazione per riprodurre eh, i giochi eh, della playstation prima versione quindi in questo caso vedete che ho installato Deader Live o Tekken 2 eh, adesso ve ne faccio partire uno giusto per farvi capire eh, come funzionano ovviamente come vi ho detto le roms dei giochi non sono installate negli emulatori perché questo non è legale essendo le roms protette da copyright eh, gli emulatori non possono avere all'interno le roms quindi dovete andarvele a cercare voi eh, e andare voi ad inserirle all'interno degli emulatori. come succede poi con qualsiasi dispositivo che utilizza un emulatore per o retro gaming eh, vedete qua Tekken, come comunque fluido scorrevole cioè tanta tanta roba anche da questo punto di vista quindi vedete che anche far girare un emulatore eh, impegnativo come comunque quello di una playstation prima generazione eh, ci riesce tranquillamente quindi usciamo exit game e voilà torniamo alla home del nostro A95X quindi ragazzi spero di essere riuscito a spiegarvi che figata pazzesca che è questo piccolo smart tv box che molteplici utilizzi potremmo avere utilizzandolo come qualsiasi monitor o tv anche che non è di ultima generazione dal punto di vista smart lo possa diventare ma anche una tv di ultima generazione smart magari non ha la possibilità di installare vari tipi di applicazioni perché comunque non usa un sistema operativo come Android 11 in questo caso eh, quindi magari è più limitata eh, per certi versi mentre con questo dispositivo veramente abbiamo infinite possibilità di utilizzo e poi al prezzo che è meno di 40 euro che con il coupon sconto che trovate qua sotto in descrizione si abbassa ulteriormente eh, diventa ancora più appetibile quindi ragazzi se questo è un mio video in cui vi ho portato la mia recensione riguardante la 95 x di seconda generazione vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità anteprime eh, voli in fpv dei miei droni tantissime cose arrivano su instagram sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telecom Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti il mondo della tecnologia quindi tantissimi prodotti in offerta e lì li, li trovate ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video un volo, una recensione, un test, un tutorial di novità, ciao e al prossimo video